Ma come era una delle prime versioni su Minecraft? Me lo sto proprio chiedendo E adesso potremmo andare a scoprirlo assolutamente insieme Creando questo mondo che si caricherò veramente in tre secondi Perché questa era una delle versioni più semplici, guardate Allora, a parte che non ho la mia skin Cioè nel senso sono Steve, guardate Un povero Steve E magari chissà potremmo anche incontrare Aerobrine È il primo Aerobrine, una delle prime versioni Cioè veramente, oddio no non mi dite però, allora prima di tutto ho premuto E eh, per avere l'achievement, ok bene. Adesso però cerchiamo di giocare in questo mondo, perché ragazzi questo è il primo Minecraft e guardate quanto fa schifo, cioè nel senso. Poi non ha niente, non avevano niente, cioè senza offesa, eh. Però il primo Minecraft faceva proprio schifo Adesso prendo un po' di legno Dopo che ho finito di prendere il legno Andrò in miniera Ok ho preso 10 pezzettini di legno E adesso andrò ad utilizzarli per fare ovviamente la crafting table E guardate qua io non posso nemmeno usare No vabbè non ci sono tutte le nuove funzionalità Tipo quelle per creare Tipo per mettere, per craftare bene Devi tipo romperti le dita ogni volta Cliccando uno alla volta Senza poter Però adesso ho fatto la spada Così almeno posso prendere il signor pollo Che eh, di sicuro si farà prendere Grazie Pollo Grazie signor Pollo Sono molto contento che lei abbia deciso di offrirsi In cambio di essere mangiato da Dunis Che si sa che è un privilegio Scherzo ovviamente Cioè nel senso Non prendete le cose che dico seriamente Ah adesso prenderò il signor Maiale però Ah, vieni qua signor Maialino Ah è vero che qua posso spammare Che schifo No che schifo Cioè in realtà è bellissimo che si possa spammare Perché vabbè, Ovviamente non è che Cioè ovviamente quella faccia così Pum E muore tutto Poi dopo vado da questa parte E Vieni qua schifosino E eh, vieni qua tu altro schifo Guarda era semplicissimo giocare a questa versione Cioè chi è che? Cioè provateci anche voi ragazzi Se, se avete Minecraft questo tipo di Minecraft Oggi, Provateci Adesso andiamo in miniera però Perché dobbiamo scavare E dobbiamo vedere un attimo cosa c'era in miniera Non so nemmeno se c'erano i pipistrelli tipo Ecco qua c'è del ferro Non, non c'è niente di interessante in realtà Però posso craftarmi tipo i, i, i pezzi in, uh, in pietra Proviamo non lo so magari è utile ho finito di cuocere il cibo. Yuhu, Adesso mi crafto una bella spadina. Dopo un. Eh no, però vedete non posso trascinare. Che fastidione! Ah, che bello però fare questa cosa! Perché queste era, erano proprio le prime versioni, ragazzi, di Minecraft. Ma voi, voi vi rendete conto di cosa vuol dire le prime versioni di Minecraft? Cioè, nel senso, senza queste versioni non ci sarebbe stato Minecraft che c'è ora. Quello che giocano tutti quanti. Quello bellissimo. Proprio così. Perché questo è bello, eh. Per carità Ma diciamo Che fa un po' Diciamo che non è Che sia proprio, Poi così tanto bello no? Cioè nel senso Poi eh, c'è cioè, chi piace Però non lo so A me preferisco Quello nuovo Ovviamente Eh eh dai però non ho voglia di scavare il, il ferro quindi andiamocene via proprio via. Non, non ho voglia di scavare proprio il ferro assolutamente no Anzi fra poco probabilmente arriverà pure la notte quindi adesso andremo a combattere pure contro i signori zombie cattivi che cercheranno di uccidermi Ma vedrete che in questa versione sarà semplicissimo Infatti adesso sapete cosa faccio? Mi crafto delle torce perché se arriverà la notte potrò almeno usare le torce bellissime che mi son craftato per fare luce... Però non luce come con l'Optifine, non so se avete presente Perché con l'Optifine si può fare luce bella Invece qua si può fare luce che solo se piazzi, tipo, no? Ah, e poi guardate come si nuotava qua Guardate, che, che brutto qua Che schifo Schifo, no, no, no, no, no Vomito Madonna, no, vomito no, però eh, scusate, però devo fare una cosa Perché sennò qua non va affatto bene Cioè, se io non abbasso, il sound deve essere così era troppo, cioè non so se avete sentito ma tipo mi si rompevano i, i timpani Vediamo un po' che miseri ci saranno, magari incontreremo Aerobrine Io spero sinceramente di incontrare Aerobrine Anche se ne dubito perché era abbastanza raro Se non impossibile, chi lo sa Oggi in realtà è ancora più semplice con tutte le mod che esistono eccetera Però prima secondo me Erobrine non, non so se esisteva eh Cioè secondo me era un po' una cavolata Oh però guardate ma, Oppure magari chi lo sa poteva succedere che tipo eh, Non lo so nel gioco ci fosse in realtà e che nessuno lo sapeva Haha Può essere, chi lo sa Adesso vado a prendere queste pecore e le uccido Così almeno mi crafto il letto E così posso schippare la notte nel caso ne avessi bisogno E poi comunque è bello uccidere le pecore Perché, cioè nel senso, uh, non nella realtà Dico, ne, solo nel, nel gioco chiaramente Perché, eh, ovviamente ragazzi Cosa pensavate? Però è bello Perché io dico, cioè guarda, guarda Cioè nel senso, devi semplicemente correre E poi dopo devi spammare e basta Cioè così bello, è così bello Proprio così, guarda, brum brum brum C'è cioè, come se fossero tipo è semplicissimo. Magari o Minecraft di oggi fosse così semplice. Che devi stare là a fare pum-pum-pum. Boom, boom, boom. E solo dopo 30 ore riesci ad ammazzare una pecora. Una, una che sia una, dico io. Poi che avvelenarla veramente, non so. Sì, però comunque vorrei la notte. Ok, sta arrivando la notte. Ci siamo quasi e vediamo un attimo come saranno i mostri, gli animali e tutte le cose durante la notte. Forse sarà anche più difficile. Io lo sa, perché magari non sono più abituato a. Però devo mangiare. Dulis, mannaggietti, ma ricordati di mangiare, no? Sciocchino. Scurrigioni. Ma cosa sto dicendo? Ma se... Non lo so, io son, son, non sono normale a volte, comunque. Io lo credo fermamente, a volte, secondo me. Ho qualche rotella fuori posto. Qualche rotella fuori posto, che però è assolutamente normale, dato che comunque Minecraft, in questa versione, era fuori posto, no? E, cioè, nel senso, aveva qualche rotella fuori posto, no? Minecraft. Giusto, giusto, è certo, anche... Ma nel senso, a volte tutti abbiamo le, le rotelle fuori posto. Guarda che bello, cioè io ho le rotelle fuori posto perché in questo momento sto uccidendo le pecore. E sapete perché ce le ho anche? Perché sto ripetendo la stessa cosa 20 volte che non si dovrebbe fare. Mannaggia, a me che mi, dove, dovrei, mi dovrei schiaffeggiare sul pe sedere però. <ride> non ho capito perché... Oh, qua c'è un fiore rosso, un fiore giallo. Che questi fiori c'erano da tantissimo, cioè ci sono da tantissimo su Minecraft. Qua c'è un'isola, un'isola desertica Con assolutamente niente sopra Bene, mi fa piacere Ma poi queste sono tipo le texture vecchissime Ah, ok, sta per arrivare la notte siete, siete felici? Io sono felice perché guardate qua Posso mettere prima di tutto le torce che ho craftato Perché così almeno non le ho fatte a caso E poi dopo andiamo su quelle montagne Perché adesso andremo ad uccidere tutti i zombie cattivi che ci, che ci vengono ad uccidere E se farà troppo difficile Mi crafterò un letto e oh! Porca puzzarda Ma cosa ho trovato qui? Avete visto? Aiuto Ho paura Che magari se ci cado lì dentro Poi muoio E può essere Cioè sicuramente Non è così semplice Come, come possa sembrare Ok mettiamo un po' di torce in giro Perché così almeno ci vediamo E poi qua mi, mi crafto Una mini basetta Tipo mi metto la crafting table qua Dopo mi faccio il letto così Si faceva giusto? Cioè nel senso Spero che in questa versione funzioni così Sì funziona così Ok poi faccio Stupido Dunis! Stupido Stupino Ok no non mi metto il letto Perché ho detto che volevo uccidere gli zombie Beh scrutiamo nel buio della notte Per vedere se c'è qualcosa Anche se ho molta paura Perché in realtà Sapete la cosa di cui ho più paura? è Del buio Perché <ride> Non si vede niente su youtube Io ne sono sicuro Mannaggia il buio Stupido buio, io odio il buio di, di, di tutti i giochi Non dovrebbe esistere il buio su, dei giochi In realtà tutti i youtuber credo che abbiano questa paura grande Ah, guardate qua c'è uno zombie Adesso andiamo ad ucciderlo nella luce però Venga qua, signor zombino Muoia! Vada! Eh, vada cagare. Cioè, vedete, ma era semplicissimo. Cioè, era vergognosamente semplice giocare a Minecraft. Ma vergognosamente! Cioè, proprio non era mai semplice. Adesso se io tipo vado qua e voglio uccidere tipo i creeper. Ma guardate quanto semplice. Adesso faccio esplodere uh, qualcosa come minimo. Guardate, è eh. eh, semplicissimo. Porca puzzarda! E. Eh. Forse me la son flexata troppo cioè nel senso ho detto mm, è troppo semplice mai sottovalutare il nemico mai sottovalutarlo Se avete un nemico è sempre importante tenerlo d'occhio e cercare sempre di metterglielo ah, Insomma detto questo che non insomma metterglielo chiaramente in senso metaforico non pensiamo male cioè nel senso Io veramente sono sciocco basito so che sto scavando la crafting table con la spada ma sinceramente non avevo voglia di cambiare mano perché sono assolutamente sfaticato. Completamente. E, e guardate. Lo schema. A parte che non, non ci azzecavano nemmeno. Però gli scheletri qua. Sono anche stupidi. Perché proprio cioè, sparano. E non sanno cosa fanno. Cioè, nel senso sparano a caso. Cioè come se io mi metto a sparare a a caso. Pensavo di star per morire. Ho detto, oddio, oh qua. Adesso vedi che sotto non c'è niente sono morto. Invece no! Invece sono vivo. Yuppi festeggiamo che sono vivo! <ride> Scusate nel caso non. però! Ma voi vi ricordate di strizza la pizza? E strizza la pizza! Ma com'era stupidino strizza la pizza! Io mi ricordo, sì, mi ricordo, erano bei tempi quando girava Strizza la pizza, cioè praticamente l'ho inventato io Strizza la pizza per chi, non avesse, per chi non lo sapesse, molto probabilmente nessuno si ricorda di Strizza la pizza perché probabilmente nessuno mi segue da allora, anzi se mi seguite da quando c'era Strizza la pizza, scrivete io c'ero nei commenti perché è così, mi sa che tutti i youtuber fanno questa cosa, oh, porca puzzarda, ma qua ci sono un sacco di, di, di robe, eh ciao, come stai? Ti uccido, ti posso uccidere, io ti uccido, è stato semplicissimo, ma vedete ma non c'è nemmeno un livello di difesa. Cioè dai Cioè ora sto sottovalutando davvero tanto il nemico Però dai c'è cioè davvero Cioè guarda bam bam bam bam. Ecco uh, Adesso uso questa Cioè guarda Ma è la cosa più semplice dell'universo Cioè veramente Io sciocco basito completamente Oh qua c'è la lava con la texture vecchia e brutta Che schifo <ride> Vabbè Detto questo Ragazzi fatemi sapere se volete vedere altre um, uh, versioni di minecraft vecchie tipo o altre versioni modificate cosa ne so e ricordate di commentare con una faccina strana e mettete lo steve nei commenti tipo scrivete grande steve così no per, far, per non farlo sentire solo poverino perché giustamente lui sentirà solo e noi ci vediamo al prossimo video ciao